Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli per tutti quelli che hanno la base operativa in prossimità di acqua ragazzi come in questo caso vedete c'è acqua intorno, ci sono due o tre basi operative dove c'è l'acqua intorno per questo glitch ragazzi non dobbiamo usare né centro operativo né Avenger e né veicolo Pegasus Allora ragazzi avete visto che io ho richiesto la mia Italy al Eclipse Tower 31 Mi sembra 31 o 3 qualcosa del genere Quindi aspettiamo che arrivi l'auto e passiamo al glitch ragazzi è abbastanza semplice l'unica cosa che vi serve sono delle molotov poi del resto non vi serve nient'altro quindi possiamo passare tranquillamente al glitch prendiamo il veicolo ragazzi e andiamo in direzione della base operativa dove c'è il pallino giallo facciamo comparire la schermata quando siamo in quella schermata premiamo il tasto PS e dopodiché eh, o premiamo X oppure premiamo nuovamente il tasto PS per tornare in game a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare ci mettiamo dove c'è dell'acqua vedete qui c'è dell'acqua e eh, ci teniamo pronti quindi ci mettiamo in prossimità della base operativa da un lato e dietro abbiamo l'acqua ricordatevi l'acqua ragazzi che è fondamentale lanciamo eh, un paio di Molotov 2-3 Molotov in questo caso perché comunque le, le ruote sono blindate quindi ci metteranno un po' a prendere fuoco aspettate 8-9 secondi ragazzi mi raccomando fate bene attenzione contate e quando sentite che la ruota ha preso fuoco andate in acqua ragazzi via, come, come sto facendo io insomma e non prendete fuoco perché sennò, altrimenti l'auto si distrugge e voi morite e rimanete a piedi insomma dopodiché cercate di non stare vicino alla base operativa come ho fatto io e vi allontanate vi allontanate un bel po' dalla base operativa non so se avete questa base venite fino qui e tornate indietro una volta fatto ciò ehm, il glitch è fatto ragazzi non dovete fare nient'altro e adesso andiamo a vedere come una volta che siete giunti qui vi darà base operativa piena e andate a sostituire il veicolo. È abbastanza semplice, adesso andiamo ad entrare, pigiamo X su questa schermata di base operativa piena ragazzi mi raccomando, entriamo nella base operativa e sostituiamo il veicolo. A questo punto una volta dentro l'unica cosa come ho già detto è sostituire il veicolo Vi faccio vedere il veicolo Ve lo porto anche fuori perché comunque eh, vi faccio vedere che ci butterà fuori dal veicolo ragazzi Quindi eh, per usare il veicolo dovete riavviare l'applicazione Nel senso che se duplicate 6, 7, 8 auto dovete riavviare l'applicazione per poterle usare altrimenti non le potete usare altrimenti se uscite succede questo ragazzi vedete? vi fa scendere dal veicolo e non potete più accedere al veicolo adesso vi faccio vedere che nel garage dell'Eclipse Tower ho ancora la Progen Italy andiamo a vedere Eccola qui ragazzi, come, come avete visto l'ho presa qui e la ritrovo qui. Detto questo approfittate di questo glitch, un saluto a tutti, al prossimo video.